nelle abitazioni private è facile che sia necessario installare anche le zanzariere e le zanzariere possono essere incorporate anche all'infisso quindi essere inglobate nello stesso controtelaio controtelaio ti ricordo che è la predisposizione che può cogliere l'infisso eventualmente infisso più zanzariera è molto bello che sia fatto tutto inglobato in un unico blocco praticamente e dello stesso colore e può essere bello anche dal punto di vista finanziario perché? perché se faccio un unico sistema di infisso e zanzariera inglobato e non diviso Visibile, posso mettere in detrazione che le zanzare, cosa che invece non potrei fare se l'acquisto separatamente perché la zanzaiere non facendo il risparmio energetico non può essere detratta però se è incorporata l'infisso quindi io devo comprare l'infisso con la detrazione la zanziera incorporata a quel punto la prende in automatico a patto che questo tipo di infisso con zanzare se lo sto acquistando in ecobonus rispetti i limiti di prezzi massimi perché se la zanziera mi fa scurare questo limite a quel punto non prenderò comunque detrazione esistono diversi tipi tipo di zanzariere a molla plissettate, laterali, verticali, motorizzate, con i bottoni antivento. cioè anche nelle zanzariere la scelta può essere complessa ma è molto più complessa quella degli infissi e per gli infissi ti consiglio di affidarti qualcuno di preparato che ti possa fare una consulenza, il problema è che spesso questa persona è quello che dall'altra parte ti sta vendendo gli infissi quindi ha comunque un evidente conflitto di interessi, a tal proposito ho creato un servizio di consulenza con il sistema Bisacchi dove posso aiutare quelle persone che non possono acquistare gli infissi della Bisacchi per un problema magari di distanza perché abiti troppo lontano dalla Bisacchi e non ti possiamo servire. Se vuoi saperne di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!